Ciao, mi chiamo Emanuele e sono un italiano nato e cresciuto a Roma. Ho visto diversi anni all'estero dove ho imparato ad apprezzare molto il valore di conoscere una lingua straniera attraverso il contatto diretto con la gente. Mi piace fare attività all'aria aperta, come correre e praticare sport, ma mi diverte anche molto cucinare e programmare al computer. Io sono qui per aiutarti ad imparare o a migliorare il tuo italiano, anche se non sono comunque un insegnante professionista. Nonostante ciò ho esperienza nell'insegnamento dell'italiano, specialmente con adulti. Quindi, non avere paura, sono disposto a dar inizio, a darti qualsiasi aiuto. Per quanto riguarda le lezioni, voglio che tu sappia che io mi adatto alle tue necessità utilizzando una varietà di strumenti, quali possano essere audio e video, ma comunque sia appropriati sia alle tue preferenze, possibilità ed interessi. Quindi, se ti va di imparare l'italiano, conoscere di più la cultura italiana o approfondire qualsiasi argomento che ti piaccia, sono qui a tua disposizione. Grazie e spero di conoscerti presto.